Ciao a tutti, è passato leggermente inosservato ma a mio parere abbastanza rivoluzionario questo cambiamento di regolamento per quanto riguarda l'arco istintivo e sappiamo tutti eh, cosa significa arco istintivo, non significa tiro istintivo ma identifica unicamente eh, per quanto riguarda World Archery una divisione, una divisione arceristica. Sappiamo che nel 3D le divisioni arceristiche sono longbow, arco nudo, compound e arco istintivo che dal 1 settembre 2022 a livello mondiale si chiamerà traditional bow, quindi arco tradizionale, tra parentesi arco istintivo. Una piccola rivoluzione che è passata abbastanza inosservata, perché pochissimi ne hanno parlato, che sarà quella che permetterà di fare face walking quindi variare l'ancoraggio sul viso variare l'ancoraggio sul viso vuol dire avere un ancoraggio all'indice con l'indice all'angolo della bocca col medio all'angolo della bocca con l'anulare, col mignolo quindi poter mirare con la punta della freccia a tutte le distanze soprattutto alle corte distanze e questo eh, permetterà sicuramente di, per quanto riguarda l'arco istintivo, intanto di aumentare la, ehm, il numero di eh, eh, arcieri che vogliano eh, approcciarsi a, questo, a questa tipologia di tiro perché non occorrerà più avere un tiro, qua dobbiamo fare bene la differenza tra tiro e arco un tiro istintivo eh, non sarà più necessario perché con il face walking avremo la possibilità comunque di utilizzare sempre la punta della freccia per eh, per mirare sappiamo benissimo che la collimazione è un'altra cosa l'abbiamo già spiegato tantissime volte in ogni caso eh, il face walking per l'appunto permetterà a molti altri eh, Arcieri di approcciarsi a questa, a questa divisione e questo soprattutto permetterà in un speriamo breve futuro, in un futuro di eh, eh, avere una squadra 3D con tutte e quattro divisioni perché sappiamo che ora abbiamo il lombò e il compound e poi il coach dovrà scegliere fra arco istintivo tradizionale e, eh, e arco nudo quindi arco tradizionale e arco nudo dovranno competere tra di loro per eh, assicurarsi un posto equo e l'arco nudo è notevolmente eh, più avvantaggiato perché ha la possibilità di fare streamwalking. sappiamo benissimo cosa significa cosa significa fare streamwalking. Stream walking significa lo dice letteralmente la parola camminare sulla corda quindi io cammino sulla corda e in questo modo cosa faccio ruoto l'arco verso il basso o ruoto l'arco verso l'alto quindi vado a variare la parabola quindi varierò la parabola in base ai metri che io ho stimato quindi se io ho stimato 18 metri avrò ad esempio una presa sulla corda in questo punto. Se io stimolo a distanza 20 metri, dovrò aumentare di un pochino in modo da aumentare leggermente la parabola. Se io stimolo a distanza a 30 metri, ecco che aumenterò ancora di più la parabola. Se io stimolo a distanza a 5 metri, dovrò scendere molto per poter ruotare la parabola verso il basso. E questo è lo stream walking. Nel face walking è esattamente la stessa cosa, perché noi dobbiamo sì avere sempre sempre la presa o infradito o infradito. Infradito cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la presa in questo modo qua. In questo modo qua. Oppure sotto la cocca e possiamo stare a 2 mm dalla cocca, quindi in questo modo. Okay? Dobbiamo sempre tirare scegliere un modo di tiro, da questo punto di vista il regolamento non è cambiato. Se noi scegliamo di tirare infradito, quindi alla Mediterranea, tutta la gara la dobbiamo fare alla Mediterranea. Se scegliamo di tirare in quella gara sotto la cocca, tutta la gara la dobbiamo fare con la patelletta sotto la cocca. Non possiamo tirare una serie di frecce così e una serie di frecce così. Però possiamo variare il nostro ancoraggio freccia per freccia, non, non c'è bisogno. Possiamo variare il nostro ancoraggio in qualsiasi momento durante tutta la gara. E questo ci permette un, um, un sacco di agevolazioni, perché è la stessa cosa che il, il, lo stream walking. Quindi il face walking non ci permetterà unicamente di andare a variare la parabola a seconda della distanza. Ad esempio, se noi ancoriamo in questo punto, vediamo che la parabola ruoterà verso l'alto. Se noi ancoriamo in questo punto, la parabola ruoterà verso il basso. Quindi più noi ci abbassiamo sul viso e più la parabola sarà verso l'alto più noi ci alziamo sul viso e più la parabola sarà verso il basso e questo è estremamente, estremamente importante per quanto, riguarda, per quanto riguarda la gara, ci permette di avere eh, la possibilità di avere la possibilità di eh, tenere se, se non addirittura la punta sempre nel super spot ci permetterà comunque di avere sempre la punta della freccia come buon riferimento di mira. Questo cosa vuol dire? Che se è vero come è vero che nello string walking possiamo contare le cuciture delle patellette o i segni che abbiamo sulla patelletta quindi addirittura in linea teorica possiamo correre sulla corda con la precisione del metro, quindi se io decido che quella quella sagoma di animale è a 24 metri e lo string dei 25 metri ce l'ho in questo punto, scenderò leggermente per avere lo string dei 24 metri. Quindi potrò teoricamente correre sulla corda, utilizzare lo string Walking addirittura al metro nel face walking. Questo non lo possiamo fare. Questo non lo possiamo fare, però possiamo avere tre o quattro riferimenti al massimo, quindi non più di tre o quattro riferimenti riusciremo ad ottenere col face walking. Questo ci permetterà comunque di avere un range di gap shooting molto, molto, molto più basso. Cosa vuol dire molto più basso? Vuol dire che il gap shooting anziché avere un gap-shooting addirittura eh, alla, alla zampa, al ginocchio, alla pancia, o alla schiena o fuori dal bersaglio ci permetterà di avere un gap-shooting più limitato. Quindi diciamo intorno ai 20-25 cm sull'animale, variando, variando eh, il nostro, il nostro eh, face walking. Questo sempre in parole povere cosa sta a significare? Sta a significare che se noi abbiamo un face walking molto alto, molto alto possiamo avere un range da 5 a 10 metri, con un range basso possiamo avere un range da 10 a 15 metri, poi possiamo avere un range da 15 a 20 metri e un altro range da 20 a 30 metri. sarà molto conveniente mirare sempre in un punto più basso perché mirando in un punto più basso anziché un punto più alto si massimizza moltissimo eh, la possibilità di errore cosa succede mirando sempre sotto lo spot mirando sempre sotto lo spot si utilizzerà la parte più rettilinea della parabola prima del punto di inversione Andatevi a rivedere i video che abbiamo, che ho, che, ho, che ho fatto, anzi ho scritto anche degli articoli su Alcor al riguardo, come massimizzare eh, le distanze utilizzando la parte più rettilinea della parabola prima del punto di inversione. Con il face walking abbiamo questa possibilità. Abbiamo questa possibilità e eh, aumenterà moltissimo il il numero di, di persone che, che vogliono cimentarsi con un arco tradizionale, eh, un arco tradizionale deve essere, non deve avere il bottone di pressione, non deve avere il rest sofisticato e eh, deve avere tutti dei parametri, più, più più, degli accessori più tradizionali e non, e non assolutamente tecnologici. Però ci sarà questa possibilità di variare. È giusto? È sbagliato? Ma, ehm, non voglio convincere assolutamente nessuno, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, eh, ha le sue idee. Eh, ci sono federazioni che non permettono, eh, non permettono queste migliorie, eh, la World Archer è una federazione sportiva e quindi ci sta, ci sta che possa eh, variare le regole in questo modo qua per renderle, per renderle più flessibili dal punto di vista sportivo e non assolutamente dal punto di vista filosofico. Eh, mi auspico ovviamente che questo porti a un numero superiore eh, di, eh, di persone che praticano il tiro istintivo per ottenere cosa alla fine? Per ottenere che la squadra sia formata da quattro divisioni, quindi da tutte e quattro le divisioni. La squadra deve essere formata da arco compound, arco lombò, arco nudo e arco tradizionale. Quindi le società eh, si impegnino a trovare eh, eh, tiratori eh, con arco tradizionale, con arco ricurvo tradizionale. Che possano, che possano formare le squadre con l'arco nudo, l'arco lombò. Io mi auspico questo, non so se questa sia stata l'idea ehm, dei, dei legislatori che hanno, che hanno fornito, però eh, mi sembra, sembra eh, d'obbligo che anche l'arco tradizionale eh, entri di diritto in una squadra di società eh, o addirittura in una squadra, in una squadra nazionale. Okay? Scrivete nei commenti se avete da chiedere se avete da chiedere qualcosa e, e provate provate anche l'arco tradizionale è un ottimo arco in cui effettivamente la tecnica, la tecnica alla fine conta molto conta molto eh, la mente eh, ci sono cose molto meno tecnologiche da tenere in considerazione eh, non ci possiamo più Pensare solo al setup e al bottone, a tutti gli accessori, ma c'è il tiro e questo deve, deve funzionare. Ok? Alla prossima.